mentre Ileana prende il posto, eh, per tanto, il concetto di flash oggi, visti i tempi, abbiamo la possibilità di fare appunto solo dei flash, ma per chi è interessato a questi temi ci saranno tre giorni interi al convegno italiano che stiamo organizzando a Reggio Calabria dal 27 al 30 ottobre, in cui chiaramente lì si potrà andare eh, più nel dettaglio di ognuna di queste tematiche. Eh, nel dare il benvenuto a chi ci ha nel frattempo uh, raggiunti, uh, passo con piacere la parola a Elena Scipani, del uh, consigliere nazionale di Anci, sindaco di Scontrone in Abruzzo, un uh, paese uh, in sponda a sinistra al fiume Sangue, un fiume importante, che quindi ci può raccontare un po' anche la sua esperienza di uh, un comune uh, di Gherasco. Uh, che ha su, su questi temi e su, sulle difficoltà di tutti i giorni eh, che si incontrano laddove si vuole eh, affrontare il tema della riqualificazione fluviale. Grazie. buongiorno a tutti eh, sì, allora porto un'esperienza di carattere locale l'esperienza di un piccolo casino eh, però diciamo, mi preme fare un paio di premesse una è che mi scuso se le esperienze c'hanno suffidamente di carattere locale cioè di carattere alla realtà che amministro, ma le ho selezionate proprio perché sono in qualche modo anche rappresentative di quelli che sono alcuni eh, problemi della prassi amministrativa. E eh, l'altro aspetto che eh, mi piace sottolineare è che eh, appunto, ho iniziato a fare il sindaco ormai quattro anni fa, eh, venendo anche da un'esperienza associativa lunga data all'interno del CIF e quindi sono arrivata all'esperienza di sindaco sì, diciamo anche con questo portato di conoscenze e con tutte le buone intenzioni diciamo così di provare a mettere in pratica tutto quello che appunto in qualche modo esempio, esprime in ragionamento i concetti che abbiamo uh, appena visto dunque parto da questo non ho chiaramente la presenza che voi leggiate qui dentro ma solo per farvi vedere che sono documenti ufficiali ed è stato il primo impatto che abbiamo avuto in cioè, arrivo e tra le carte trovo che ci sono lavori di sistemazione idraulica previsti eh, sul fiume Sandro, proprio nel tratto interessato eh, dal comune eh, per 120.000 euro. Si tratta di ripulitura eh, di alcuni tratti eh, del fiume, e però appunto la documentazione eh, che trovo che è una documentazione diciamo così, che in qualche modo non mi soddisfa, nel senso che c'è una cartografia, viene individuato eh, a grande scala il tratto interessato e si dice ricultura eh, <coughs> per motivi di pubblica incolumità, rischio idraulico, eccetera. E l'interazione tra alcuni scontrone da regione Abruzzo eh, servizio eh, genio civile. Fondamentalmente io chiedo informazioni e chiarimenti relativamente a questi lavori questi di messa in sicurezza dicendo che i documenti che ho a mia disposizione consistono in una sommaria relazione tecnica, un reportaggio fotografico, una cartografia a scala vasta e che eh, da quando ho potuto verificare dall'ufficio tecnico sono state messe deliberazioni senza che fossero re realmente individuate le aree eh, di interesse che ci fossero dettagli eh, progettuali e che quindi l'amministrazione intendeva in qualche modo essere messa meglio a conoscenza da un quadro informativo della situazione con tutti i documenti eh, del caso specificando che si chiede tramite gli atti eh, del caso eh, di poter intervenire con modifiche e prescrizioni qualora gli interventi eh, previsti diciamo, non fossero in qualche modo eh, di completa soddisfazione per eh, l'amministrazione eh, rendendosi chiaramente disponibili eh, all'incontro neanche 12 giorni dopo arriva la risposta del genio eh, civile, molto veloce, e nella quale si dice che in merito alla appunto, nota inviata, il cui contenuto destra alcune perplessità nei contenuti, nei toni e nelle richieste, in effetti la relazione io scrivevo che era sommaria ma era veramente sommaria, era una paginetta in cui si diceva quali tipi di interventi sarebbero stati previsti, e si specifica che il fiume Sandro è un'asta di primo ordine, pertanto di competenza regionale, che il genio civile è il soggetto che ha il compito di svolgere la funzione tecnica e amministrativa inerente alle di che l'amministrazione comunale è competente esclusivamente al eh, rilascio del parere urbanistico ed non gli è attribuita alcuna competenza in merito all'esame degli atti amministrativi, si comunica che questo servizio non è tenuto ad inviare la documentazione richiesta né ad effettuare varianti o modifiche al progetto su richiesta di codesto comune, che questo comune provvederà a scalciare i lavori previsti sul territorio, qualora il comune voglia ritirare la dedica che concedeva le aree in termini di pertinenza e comunque si rammenta il sindaco e l'autorità sì, locale di protezione civile. Ergo, ecco, se noi non lo facciamo tutto quello che succede è responsabilità tua. Allora, ho voluto diciamo, partire con questa eh, corrispondenza semplicemente per mettere in evidenza che c'è un problema di governance, c'è un problema di interazione eh, tra gli enti, c'è un problema di frammentazione delle competenze, c'è una difficoltà di integrazione di queste eh, competenze. La cosa poi si è conclusa anche con delle scuse, con la possibilità di concertare po sul posto direttamente i lavori, però insomma era partita con questo piede, diciamo così. Nel mentre eh, si continua nell'esperienza amministrativa, dal 2006 era già arrivata questa domanda, nel 2013 si ripresenta, è una domanda di derivazione per il rilascio di concessione ad uso idroelettrico. Allora lo dico perché prima ho detto sono arrivata con tutto, con tutte le conoscenze migliori intenzioni e devo dire che l'esperienza è stata quella di stare in trincea perché sei lì a cercare di difendere più che riuscire appunto magari a fare grandi progetti e interventi migliorativi a cercare di salvare il salvabile abbiamo parlato prima anche un po' di questa escalation del libro elettrico questa era una richiesta di concessione Diciamo, per, per, una, per un certo quantitativo però è un problema che avrebbe comportato l'importante infrastrutturazione sul corso d'acqua per fare sbarramenti e quant'altro. Perché cito questo esempio? Perché è un esempio che ha sollevato numerosi conflitti territoriali. Questa era un'opera veramente un po' calata dell'altro, una concessione che probabilmente era ragione da diverso tempo e che si è ripresentata nel corso degli anni ci sono state osservazioni ovviamente anche da parte del Comune si sono fatte assemblee scattori, portatori di interesse, conferenze di servizi in cui ci siamo ritrovate veramente decine di associazioni del posto contrari a, questa, eh, a questo intervento. Infatti qui ho riportato qualche strato di tutto quello che è stato un po' diciamo, l'enfasi che c'è stata anche sulla stampa locale con diversi articoli usciti no, le centrali, sia dal Comune di Castiglisangolo, che Comune di che dal Comune di Scontrole, da parte dei pescatori, eh, anche la provincia è un prolunga, per dire, a queste centrali. Diciamo che probabilmente un po' tutto questo conflitto che si è sollevato ha fatto eh, propendere diciamo, eh, il soggetto che aveva proposto l'intervento a, a lasciare eh, Arrivo all'anno 2012, questa è un po' l'esperienza forse più eclatante che ho vissuto perché attraverso un finanziamento regionale per interventi straordinari di manutenzione idraulica nell'ambito dei BAFAS eh, ci arriva la notizia di un importo di 1.118.000 euro per fare eh, interventi di riapertura della sezione idraulica, pulizia e ripristino delle difese secondarie proprio appunto sul tratto di costo d'acqua tra alcuni scontori è un corso d'acqua che era già stato pesantemente certificato negli eh, anni 80 e che però nel tempo diciamo, era riuscito a riprendere un po' il suo corso, la sua naturalità, tant'è che negli ultimi anni sia la regione che la comunità del Pacino hanno investito oltre 2 milioni di euro per fare studi di rispetto di questo corso d'acqua, per la eccetera. Ebbene, dopo anni di studi, dopo individuazioni di soluzioni progettuali eccetera, <ride> arriva un di 118 mila euro per far sì che un fiume, vedete si vede il canale però si vede anche all'interno del corso d'acqua che in qualche modo si è ripreso, c'è cioè l'eggettione, c'è cioè, diciamo, un minimo di dinamica, ehm, per fare che per riportarlo a questa canzone. Quello del corso d'acqua dopo appunto, la canalizzazione eh, degli anni standard un sistema di autofisica che ho detto nulla, soltanto l'acqua che scorre con l'idea di appunto, veicolare la piena il più velocemente possibile eh, a valle. Sì. Ovviamente eh, come dire, è stato veramente un colpo al cuore, come si dice, da qui è iniziata una forte interazione con la regione, con l'autorità di bacino, ho portato i due estremi, andiamo dal 2012, che è l'anno in cui era stato redatto il progetto preliminare sulla base appunto di quella eh, intervento al 2015 perché oggi siamo pervenuti a un progetto definitivo dopo una marea di incontri sopra i documenti tecnici con comuni, con appunto i pareri tecnici che davano indicazioni progettuali, ehm, incontri con la ditta che è stata poi ehm, il soggetto che si è aggiudicato l'appalto per capire come realizzare tutta una serie di interventi non incontri, dilungo oltre, diciamo che semplicemente è stata in qualche modo ribaltata la mentalità di questo progetto cosa voglio dire, queste sono già carte del progetto definitivo eh, vedete questa linea che appunto è indicata nella parte alta è eh, un argine, quindi mentalità che è cambiata perché? perché invece di ripulire questo canale sì che diventasse nuovamente appunto semplicemente un canale eh, per lo scolmo eh, delle piene si è deciso di iniziare a riaprire il corso d'acqua da quel canale centro nel quale è eh, confinato, andando a proteggere gli abitati in situazioni come queste con la costruzione di un argine a ridosso degli abitati e eh, con la possibilità invece di iniziare a demolire Vedete questa foto qui, si vede proprio la parte più esterna del canale che inizia a cedere. Ecco, l'idea era ripristinarlo totalmente nella sua condizione originaria. E oggi invece il progetto prevede la rimozione totale di questa parte, diciamo di eh, muro sfondale per far sì che eh, il fiume in piena possa iniziare invece a interessare la pianura alluvionale circostante, che fortunatamente è ancora rimanente. Anche qui ultimi ehm, diciamo, alcuni esempi flash. Demolizione spondale dell'alveo di Magra, ovvero laddove il fiume con le varie chiene aveva già in qualche modo distrutto tutte quello che erano appunto i porta, le difese spondali, eccetera, eh, tutte queste che sono opere ammalorate anziché essere ripristinate in sito verranno completamente rimosse. Eh, la demolizione, passerella in cemento in modo diciamo, anche assurdo che erano state poste come attraversamento del corso d'acqua e che chiaramente sono un po' delle barriere in caso eh, di piena, anche queste verranno demolite e come dicevo prima questi muro di in queste condizioni verranno eh, completamente eh, rimossi. Eh, il progetto di in VA, adesso è in valutazione per la fine eh, dell'estate e inizio dell'autunno dovrebbero finalmente eh, partire da questi eh, Velocissimamente qualcosa sullo sviluppo locale, che abbiamo occasione magari anche nella tavola rotonda di parlarne più ampiamente. Sono stati previsti alcuni progetti, ad esempio per una la pista ciclabile di collegamento tra i comuni, cercando anche di tenersi a una certa distanza dal corso d'acqua, perché tipicamente la pista ciclabile viene costruita sulla sponda andando a rigidire poi la dinamica del corso d'acqua. L'educazione ambientale, abbiamo posto pannelli di questo tipo per far conoscere il fiume eh, sul ponte, in modo che l'interesse verso uh, il corso d'acqua, il coinvolgimento, l'attività uh, con i portatori di interesse, la specializzazione di escursioni sul fiume, l'educazione di bambini, un uh, incontro per uh, la festa musca uh, sul fiume Sandro. Considerazioni finali. Emerge un po' l'importanza appunto di rafforzare e ammodernare quella che è appunto l'approccio, alla pianificazione e la gestione del scopo ne abbiamo parlato poco fa per garantire due cose principali, l'abbiamo abbiamo visto da questi eh, esempi che ho citato. Da una parte rispetto delle determinazioni, cioè quando si decidono le cose, se si decidono bene insieme, poi si devono fare. E dall'altra valorizzare la capacità di intervento dei diversi posti, posti, senza che ci sia appunto poi eh, prevalenza eh, o preponderanza di determinate competenze eh, su altre assumere scelte strategiche con la più ampia partecipazione e condivisione possibile e qui ad esempio, esempio potrebbe essere proprio quello dello scorito dei contratti eh, di film è proprio partire dagli enti locali per fare quello che abbiamo detto fino a poco fa, invertire le migliorazioni del fio di suolo, eh, migliorare l'immunitazione della vita del rischio, prepararsi meglio all'adattamento ai fenomeni naturali estremi, imparare a convivere con il rischio residuo, conoscere e rispettare i costi d'acqua. Tutto questo significa infatti programmare lo sviluppo locale del futuro. Grazie.